Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Io sono Bruno Magno e oggi siamo qui nel mondo bellissimo. In cui io devo sopravvivere! In un mondo fatto solo di acqua. Eh sì, bella l'intro, bella l'intro, perché siccome è al contrario, io non lo so. Ragazzi, nell'episodio precedente abbiamo trovato un po' di diamantini. Come potete vedere, e qualche libretto bellissimo nel, diciamo, che sa eh, qui, diciamo, no, che eccolo qua sotto, in quello là, ci sta tipo una da qualche parte, ci dovrebbe stare una base segreta, tipo a forma di barca, non mi ricordo dove cavolo sta, e... Era qui, era, eh, no? mi ricordo da qualche parte... Qua giù stava, Vabbè, comunque... Oh! Cos'è? Abbiamo una festa, raga. Io ci sono una festa, io non ho messo la... Allora. Che sono molto gentissimi. Aspetta un attimo. No, no, non è l'anno, quindi non può venire nessuno. Raga, che mi stanno chierando. Perché sto affondando nel mare delle tenebre e mi stanno stanchirando. Perché raga perché mi stanno chyando? No, veramente perché mi amano nei computer. Perché entrano nei miei mondi di Minecraft a fanno tutto quello che gli pare Non lo so e non lo voglio sapere. Però comunque. Oh, uh, ci sta un alzolot. Che figate, ci sta un altrolot. Fammi prendere un po' di bollicine. Uh, ci sono quelli alzolot che mi piacciono tanto a me. Pollicine. Oh, ok, grazie delle bollicine. Ci sono al soletto, sa? So. Ecco, è sparito. Ah, eccolo là, l'azzolo, l'azzolo, l'azzo, ecco, è sparito. Ecco. No, so. fermo. Eccolo, l'avete visto? Lazzo, sono bellissimi. gli Jax, allora io prima che muoio. Voglio andare a vedere sta Di cosa si tratta Di che sta si tratta sta Quindi andiamo a vedere Ma no, un attimo È un po' di trappola Mi sembra di no spero oh. oh. non mi fanno nemmeno salire Fammi vedere e dai eh. Per favore Fammi salire e vedere questa chest, apri qui almeno, oh, ci sta un calamaio, di sì, carta e penna, ci sta un calamaio, calamaio, sono arrivato col per calamaio, perché non mi fa salire, raga non mi fa salire, fammi salire, ok oh. no, dai, fammi salire, per favore, ecco qua, lontano, Sali, sali sali sali rompiti chest ok abbiamo rotto sta chest spero che ok rotto ok vediamo okay. un po' che è, ciao Bruno Magno io sono un tuo amico che sono venuto qui a vedere a aiutarti ma Speriamo che non mi viene a distruggere il mondo. Visto che sei un po' pigro. Grazie. E non vuoi fare niente. Questo è vero. Ti ho fatto un regalo. Esci da casa e... Tua e dimmi cosa... E dimmi se ti piace. Ignoto. Il libro. Lo firmo. Ok. Allora, l'abbiamo firmato. Uh, grazie, l'ho chiamato. Così io ho scritto grazie e io so non devo rompere questa cesta sono. ma quello è il baule trappola che no, non ci tenendo TNT sotto la lascio qua e spero che non si arrabbia ok e quindi andiamo a vedere qual è questo orta oh, e eh. qual è questo verre caro che mi fatto vicino a casa mia eh, laggiù no non ci sta niente cos'è quella cosa là che cos'è ferro? Raga Raga cos'è quella cosa? Ferro? Ma è ferro credo Cioè mi evitava almeno mettere blocchi di ferro Muoviti a correre e eh. Dai, nuota Nuota Sciufu. ma cosa? un attimo Oddio, penso che ero Oddio, pensavo che mi era messa la skin di ero Blimey <ride> Lol come ti faccio a salire come faccio a salire qua sopra uso le ender perl se c'è un po' di fortuna no, ho spiegato solo ender perlo. devo nuotare un pochino più là devo andare se si posso lanciarla dove cavolo risale risale switch, switch, switch. troppo No laggiù Eccolo Ok Wow raga Quanto ferro Bello Sembra quasi tipo quelle mappe No raga Non mi chiede aspettate Che c'è solo due ender per Sto morendo male Belli pesci tropicali uh. Ok Sono solo una E oh. un po' Prendiamoci tutto questo ferro, uh, acqua è vuoto, tradimento. Tutto questo ferro grezzo, poi un duretto, cioè mi troppo mi si rompe il piccone. E poi c'è sta pure dell'ardesia dell profonda. Questo, ok, girati. Tanto mi prendo sono 3, 4, 5, 6, 6, 2, devo 9 per farmi una fornace. 7, 8, 9, 20, 9, 10, 11, no, continua pure sopra, non me ne accorto. 12, 13, 14, sono 20 di ferro, raga. Raga, grazie, ignoto. Mamma mia, grazie proprio. Mi ha fatto veramente un bellissimo regalo. Così se almeno non vuole andare continua così, ragazzi, se esce bellissima, e eh, fu, questo qua deve stare tutte le missioni che gli ho fatto. Ok, sono 9.32. Quanti minuti sono che stiamo registrando? 7 minuti. Bene tanto se avessi un piccone più veloce, ah, ci sto della cobblestone, della, no, della, della cobblestone, sì, della pietra, rompiti, rompiti, rompiti, rompiti, rompiti, rompiti, rompiti, Allora, raga, io non sto tanto portando video della Blue Cross perché ho il PC, che lo devo portare in manutenzione, poi sono in, in diciamo, sto chiuso in casa, ovviamente sono negativo però sono chiuso in casa e mh, al covid però sono chiuso in casa e quindi non posso uscire quindi sono rimasto con questo piccetto piccetto lol e, e quindi tra poco dovrò fa fare pure una video lezione perché tutti gli incontri li faremo in meeting perché siamo pure su una kitchamer non in quarantena ma in come si dice in autosorveglianza perché due amici miei sono positivi e quindi evviva, facciamo festa. E quindi festa per tutti, come si dice al mio paese. Raga, una stock di è profonda, cavolo. Wow, ci sono 90 dei miei voti, che è successo? Come non è che è successo? Vediamo un po', che è successo? Oh ci sono metà che mi chiamano messo un voto in diretta vabbè raga un voto in diretta la prof mi ha valutato, voto in diretta signore vediamo un po' che bel voto che ho preso e le signori ho preso che voto, e devo fare il login perché vabbè intanto sto aprendo con il secondo monitor il registro elettronico allora mi crafto subito una fornace anzi tutte le fornaci che posso craftarmi sono fornaci ho però pure un altro posto 7 fornaci vabbè raga io direi di, di farmi il posto di dove ha messo ignoto vorrei farmi una forma di fornaci adesso me le metto tutte qua poi un giorno faremo la fabbrica delle fornaci nel prossimo video forse faremo la fabbrica delle fornaci adesso che ci serve carbone noi ce l'abbiamo il carbone noi ce l'abbiamo del carbone vediamo un po' no, non abbiamo carbone però abbiamo sabbia, granito e... no, vediamo un po' di qua se c'è è del carbone carbone, si sì, blocchi di carbone e due di carbone allora mi tratta un po' di blocchi di carbone carbone 9 di carbone 63 di carbone, raga, una stick di carbone, e allora ci metto un po' di carbone qua, un po' di 1, 2, ci metto e taglio, ci metto un po' di carbone qua e comincia a cuocere, poi, no, oh, no, metà, metà ok, 23 e 4 anzi, ci metto? metà ok, 31 e l'altra metà ce la metto qua dentro così mi cuociono e mi si spiega questo, vediamo, il... si cuoce veloce, guarda, metà dammi la metà oh. metà Un. 14 e metto a fuoco pure quest'altra ok e 12 metà di 31 eh? qui 16 e lo metto di qua così poi c'è tutto più veloce ok e poi mi prendo quelli che ho porto 10 4 9 qua non ha ancora niente qua, 2 qua 1 qua, 1 qua 1 qua 1 e qua, vai vai vai vai, esce 2 2 2 2 2 abbiamo fatto il ferro nella... Um, nella, dovevo fare una foto, abbiamo fatto il ferro, quindi come miniatura ciò cioè che io metto, io che tengo un blocco di ferro, anzi, blocco di ferro qua e pure blocco di ferro di qua, tipo, ehi hey, money, money! No, però però, o oh. ingrandisci allora devo no, mettere la grafica un pochino più grande, un pochino più grande, ok. Ehi, hey, mone, moni! Ok, mi sono fatto uno screenshot, raga, nel mentre che qua iscrivetevi al mio canale YouTube, sono altri 15, poi ci sono 18, poi 28, poi sono qua 6, poi sono 5, qua non è vuoto, qua 4, qua è uno solo, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai dai che ce ne manca solo uno e eh, ok 41 ma uno fatto e quattro fatti tutti Qua, due lingotti tanto ci levo pure il carbone Si, si dovrebbe spegnere Se lo metto dentro la festa 2 righe sono buone Questa è vuota, questa è vuota, questa è vuota, questa è vuota, questa è vuota. Va bene ragazzi, allora abbiamo fatto tantissimo carbone. Abbiamo fatto tantissimo carbone e ci con su YouTube, ci vediamo in un prossimo video.